Primo ospite, prima di addentrarci nella parte relativa al Covid, saluto e ringrazio il dottor Ferdinando Pivete, ergonomo posturale. Ben ritrovato dottore. Buonasera a tutti. È chiaro che in questo periodo aumentano anche i problemi delle persone, c'è chi ovviamente ne soffre da mesi o da anni e c'è chi invece si trova a fronteggiare delle situazioni per esempio di tensione, mal di testa, labirintite, problemi di postura, il bruxismo sintomi che possono essere correlati tra loro. Ce ne vuole un po' spiegare, ci vuole anche un po' far capire come ci si può difendere da questi problemi? Certamente, ehm, diciamo che son, non sono sempre correlati ma diciamo che tra loro spesse volte si riscontrano tutti insieme. Ehm, ci sono cure intanto, ufficialmente la medicina ha delle cure, Beh, per l'acufene che chi non lo sa è un, un fischio, un zio, un rumore che si sente nell'orecchio inizialmente e poi diventa sempre più forte ed è considerato nei casi più gravi invalidante, tanto da generare ansia, depressione. Ufficialmente non ci sono cure e non si conosce il, il, il, il perché dell'esordio di questa malattia. L'unica cosa che si può fare cosa che si fa come terapia attualmente è confondere il cervello. Quindi si ascolta della musica a basso volume, dei rumori. E stanno sperimentando una nuova tecnica che sostanzialmente c'è una linguetta da mettere metallo sotto la lingua che genera delle, delle leggere scariche elettriche che confonde anche questo, in questo caso il cervello, per distoglierlo da questo rumore che viene generato. Ma per... cosa può essere provocato? Allora, per quel che mi riguarda il nostro tipo di, di pratica, di metodo che utilizziamo, è di solito è generato da una tensione che viene localizzata solitamente nella parte occlusiva. Quindi la bocca, ma non solo la bocca, tutto il sistema non lavora correttamente e queste tensioni muscolari vengono riverberate all'interno dell'orecchio, che ricordo anche l'orecchio delle parti muscolari, anche queste vengono gestite dal cervello. Solitamente insieme a questo abbiamo a volte anche delle finte labirintiti, cioè sono quelle labirintiti dove uno ha dei giramenti, dei capogiri, ma da una diagnosi medica non si vede infiammazione del labirinto. Però c'è questo sintomo, sono tutti sintomi. Il bruxismo, come dicevamo prima, invece è eh, lo sfregamento che c'è tra i denti, che viene generato sempre da una tensione muscolare. Tutte queste, insieme all'emicrania miotensiva, hanno come origine solitamente una cattiva occlusione. Cattiva occlusione che, preciso, non è sempre diagnosticabile soprattutto da chi fa come lavoro l'odontoiatra, perché il sistema non è legato solo alla chiusura della bocca, ma all'insieme della chiusura della bocca col posizionamento della testa del bacino dell'appoggio dei piedi, oltre il sistema visivo. Quindi il discorso è molto molto ampio. È risolvibile? Vabbè, le emicranie miotensive, che sono quelle emicranie che nascono da dietro il collo e poi salgono e prendono gli occhi, assolutamente sì, sono risolutive, <coughs> si possono risolvere. L'acufenes è preso in esordio, si può assolutamente abbassare fortemente se non eliminarlo. Vi ricordo che l'acufenes è preso in epoca ormai tarda, andiamo incontro alla, alla morte delle cellule ciliate, sono delle cellule che hanno la funzione di tradurre la vibrazione in un segnale nervoso per il cervello, per riuscire a capire, far capire al cervello quali sono i suoni e anche lo spostamento del nostro corpo. Quindi sono fondamentali, ne soffrono soprattutto le persone di una certa età, già avanti con l'età, e queste persone hanno anche problemi legati all'equilibrio, perché proprio le cose sono integrate. Perfetto. Dottore, parlava appunto di eh, tensione muscolare che prende anche gli occhi, mal di testa e quant'altro. Co come si risolve questo problema? Con l'attività fisica, con degli apparecchi, con. Eh, ci spieghi un po', perché immagino che da casa siano anche interessati a capire la risoluzione del problema, dove sta. Allora, innanzitutto bisogna precisare che prima di fare un qualsiasi tipo di intervento bisogna fare una misurazione, cioè eh, non facciamo più una visita di tipo medico, di tipo clinico, ma viene fatta una misurazione biomeccanica per capire perché quel cervello gestisce in quel modo il corpo. Allora, ci sono delle misurazioni con dei dati di riferimento per capire dov'è che viene prodotto l'errore. Di solito i problemi occlusivi non sono facilmente diagnosticabili nemmeno dagli addetti al lavori, tipo l'odontoiatra, perché non, quando si guarda una cattiva occlusione non è dettata solo dal come chiudono i denti se toccano tutti. Non funziona solo così. Purtroppo il sistema è molto più complesso. Si possono risolvere questi problemi attraverso eh, un'interfaccia che viene fatta dall'ergonomo posturale, da chi fa il mio lavoro, dove riusciamo a mettere in relazione corretta la giusta chiusura della bocca, quindi come appoggiano i denti, la giusta centratura articolare dell'articolazione della, dell della temporomandibolare, cioè quella che si trova davanti all'orecchio, la giusta posizione della testa in verticale e la giusta posizione del bacino, perché tutte queste assi devono essere correttamente allineate. Quindi la cosa diventa un po' complessa. L'odontoiata non riesce a fare questa cosa non perché non sono. Non, so, non vogliono farlo, ma perché il lo loro studio è verso, si orienta verso altri, altri settori. Questa è una cosa specifica di tipo biomeccanico. Devo dire che eh, ho mh, con grande piacere, collaboro con alcuni dentisti, con alcuni dentoiatrici, con alcuni dentoiatri che capendo che il problema è così complesso, si affidano, dopo aver fatto il loro lavoro di tipo odontoiatrico a quello che faccio io, quindi la risoluzione. È assolutamente possibile, questa interfaccia viene fatta proprio per risolvere il problema, tra l'altro queste interfacce vengono poi nel tempo corrette per portare al giusto posizionamento di tutto l'insieme del sistema. Dottore, grazie. allora Come sempre ci vedremo nei prossimi appuntamenti Ferdinando Pivetta, il nostro esperto ergonomo posturale. Grazie a voi, buonasera. Grazie a lei per essere stato in nostra compagnia.